Ho oh, tante noci di cocco splendide. Di, di, di, tutti in fila per tre, per tre, per tre. Oh, pala, pala, pala, pala. grandi, grosse. Mi rendo ancora più conto che negli ultimi video sto praticamente copiando le entrate di, di YouTuber e YoTobi. Quindi scusate ragazzi per questi gesti di freebooting. Perdonatemi. Vabbè salve a tutti ragazzi e ragazzi qui il vostro palmerone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video È uscito da poco Avengers Endgame e tutti su internet stanno dicendo la loro Tutti stanno facendo uscire la propria recensione, i propri pareri Tranne io, non perché il film non mi sia piaciuto sia chiaro Anzi è stato qualcosa di spettacolare, meraviglioso Che ha chiuso in maniera perfetta un arco narrativo durato 10 anni Anzi 11, 11 anni in verità è durato visto e considerato che siamo nel 2019, quindi siamo nel 2008, quindi... Scusate. Ma il motivo per cui non parlo di Avengers Endgame è perché... Non mi ispira per farci una recensione Ma come molti altri prodotti voglio dire, Non ho neanche recensito Dragon Ball Super Broly E Dragon Ball è uno dei prodotti Che ho portato sul mio canale E' bello è anche che ci ho fatto pure un video Su un trailer di Dragon Ball Super Broly Ma non mi ha ispirato per farci una recensione Ma come tanti tanti Prodotti cinematografici o televisivi Perché io quando voglio recensire Un prodotto video videoludico Mi deve in qualche modo ispirare Mi deve in qualche modo portare A sedermi su questa sedia parlare di fronte alla webcam ma non è questo il caso di Avengers Endgame anzi diciamo che per esso ho altri progetti io e Wiley ci stiamo più o meno mettendo d'accordo su un episodio di Destiny The Comics Theory che si baserà esclusivamente su quello che è successo nel film ma lo vedremo in futuro oltre a non avermi ispirato a Endgame e farci una recensione il punto sta che ultimamente mi sento molto scoraggiato mi sento molto scoraggiato Uh, nel, nel voler continuare questo format Questo perché ultimamente Sto vedendo Molte persone Che danno unicamente retta A quegli individui Che hanno un ottimo seguito Che hanno un ottimo seguito su internet Hanno ottimi numeri, ottime visualizzazioni Ma che nel complesso alle volte Sparano enormi cazz... Però a loro non gliene frega, se tu hai un buon seguito e dici che quel film fa schifo pur non capendo un cavolo di cinema, pur non avendo capito nulla di quel film, allora quella diventa la parola di Dio e diventa incontestabile. Questa cosa non viene portata soltanto dai, dagli iscritti, dagli utenti di questi youtuber di questi recensori ma anche dagli stessi recensori io vorrei prendere come esempio la recensione che fece sinergo di infinity war qualche mese fa lui fece una recensione in cui diciamo criticò il film ed è giusto così perché alla fin fine il cinema per quanto ci siano delle regole che vanno oggettivamente rispettate il cinema è pura arte e può trasmettere allo spettatore a emozioni diverse dallo spettatore b quindi quando una persona, ad esempio, dice che a me non è piaciuto, ad esempio, il film Split, mentre l'altro invece l'ha lodato, ha detto che è uno dei migliori film di Shaman e quant'altro, per puri aspetti soggettivi, non si può dire nulla. Perché in questo caso, parliamo di gusti personali. E, e Serengo ha fatto questo principalmente, ha criticato alcuni aspetti del film che per lui, per la sua visione, non erano corretti. Ma li ha fatti passare per oggettivi. E molte persone, diciamo, non erano d'accordo con la sua recensione. E ci sta. E si leggo cosa ha fatto. Ha accettato le critiche? Ha ascoltato i pareri degli altri? Assolutamente no, ha mandato a cagare tutte le persone che la pensavano diversamente da lui E ci ha fatto un altro video sui commenti ricevuti in quella recensione Ed era un video, se posso dire, abbastanza vergognoso, ma sapete perché? Perché in quel video voleva ancora di più far valere la sua opinione Voleva far valere la sua opinione come se fosse la parola di Dio, ma ci rendiamo conto Per quanto mi riguarda potete dirmi che ho torto marcio su tutte le recensioni che ho fatto Io conosco molte persone, ad esempio a cui non è piaciuta la webserie like me like a joker e io che ho fatto? mi sono messo lì a cercare di convincere queste persone che si sbagliavano assolutamente perché tu non hai compreso assolutamente quello che c'era da comprendere o altre cavolate simili assolutamente no io ho ascoltato i pareri di quelle persone e ho detto ok è la tua opinione è il tuo parere va benissimo così ma io potrei nominare anche persone a cui non è piaciuta la casa di carta Non è piaciuto l'ID player one non è piaciuto lost in space e si tratta di prodotti Che io possiamo dire ho lodato prodotti che mi sono piaciuti un sacco ma ad alcuni no e va benissimo questa cosa Mi piace quando c'è qualcuno che la pensa diversamente da me perché così si apre anche un dialogo Si apre un modo per poter confrontare idee diverse quindi cosa c'è di male purtroppo mi sento scoraggiato principalmente da questo perché ormai molta sinergo potrei nominare anche altri autori potrei nominare anche Victor Laszlo quindi per questo principalmente faccio questo video per spiegarvi il perché non porto quasi più recensioni e francamente un po' mi dispiace comunque non ho assolutamente confermato che voglia abbandonare questo format ho detto soltanto che non mi sento ultimamente ispirato a fare alcuna recensione comunque qui finisce il video spero che vi sia Piaciuto per quel poco che avete visto se vi è piaciuto invito a mettere un bel mi piace Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti date un'occhiata ai miei vari social per restare sempre aggiornati sui futuri video E per farvi un po dei miei cavoli e noi ci rivediamo con Un nuovo video arrivederci